Restiamo a Tarsogno dove nasce il trofeo Alte Valli Cup. La volontà è quella di far riscoprire e correre antiche vie che già da tempo in memore venivano percorse dalle popolazioni celtiche liguri. Le AS di Tarsogno e più quota hanno dato vita a questo trofeo che porterà appassionati e runner in Alta Valparma e in Alta Valtaro con tre gare in diversi periodi e climi, distanze ultramarathon e short train con l'intento di promuovere territorio e prodotti di eccellenza. La presentazione si terrà giovedì 6 aprile alle ore 9 presso il consorzio del Parmigiano Reggiano a Parma.